ringrazio il laboratorio Rapsus per questo invito che mi è giunto molto gradito perché mi permette di ritornare a cose su cui mi ero soffermata che avevo studiato diversi anni fa direi e ritornarci dopo un certo tempo aiuta a vedere le cose anche in un'altra prospettiva direi a allargare il cerchio dei problemi. il mio intervento metterà sui termini del titolo che mi è stato proposto e che ho accettato Monapartismo alle origini del populismo europeo. Mi soffermerò sui termini chiavi, in ordine diciamo però interso, comunque diverso rispetto al modo in cui è stato proposto. In realtà, sul populismo in sé ho poco da dire, ho poco da aggiungere. Eh, per prepararmi a questa lezione, ho visto il filmato, della lezione del collega, del professor Puzzi. In realtà, non l'ho visto tutto, non ho avuto il tempo per eh, arrivare in fondo però quello che ho visto mi sembra che si possa essere d'accordo sui tratti fondamentali di questa categoria, di questo fenomeno che è al centro oggi anche della discussione politica in particolare sono d'accordo sul fatto che nel populismo dobbiamo mettere in luce innanzitutto la diffidenza, le avversioni verso le elite politiche e sociali e direi quasi che questo avviene, aggiungerei magari con una, con una sedimentazione di un risentimento da parte del tra virgolette popolo naturalmente, altro tratto fondamentale è la critica della democrazia rappresentativa in Riva, per cui c'è la via privilegiata del plebiscito, cioè della democrazia diretta e ancora la presenza di un leader, la comunicazione diretta con il popolo l'assunzione della volontà originaria del popolo e delle sue radici soprattutto per quello che riguarda diciamo, i valori della religione, della terra e come diceva Puzzi, del realismo sono tratti che ben si sposano, si incrociano e possono in qualche modo darci un'idea di un altro fenomeno e cioè della concezione del Bonaparte cosa di più, direi che proprio questi elementi nel bonapartismo trovano un, un veramento ancora maggiore un veramento ancora più autentico soprattutto laddove si insiste sul fatto del ruralismo il mondo rurale, i contadini nel fenomeno del bonapartismo hanno avuto un peso importantissimo sia a livello di numeri quantitativamente quindi intendo dire, sia a livello di idee cioè l'ideologia e i valori che venivano propugnati Marx non a casa parla del, parla del 18 prima e del 11 Napoleone con parte, cioè del nipote parla e paragona i contadini alle patate che messe nei sacchi restano le sacchi di patate non costituiscono una classe e non è un caso che faccia questo riferimento perché il mondo contadino è stato veramente una delle leve sulle quali, lavorando sulle quali di buona parte hanno potuto raggiungere il potere. Questo aspetto del ruralismo dicevo, lo trovo più in forma autentica all'interno del buonapartismo che non se guarda il populismo di oggi, ovviamente. Il mondo di oggi, un mondo estremamente diversificato, dove si parla di terza se non addirittura quarta rivoluzione industriale, si parla di un terziario avanzato e di tante altre cose, ovviamente il mondo rurale può essere preso come una sorta di mito, ma non è particolarmente importante. Dicevo concezione del bonapartismo, di bonapartismo sono state date tantissime definizioni, ce n'è una però che mi è utile, oltre al fatto che io la trovo particolarmente soddisfacente, e dicevo è utile anche per me per la traccia di questa lezione è una definizione che trago da pierre rosa Balon nel terzo libro della triade consacrata all'avvento della democrazia un libro del 2000 secondo Rosa Baron il bonapartismo fa perno su tre elementi chiave. primo una concezione dell'espressione popolare attraverso la procedura privilegiata del tebiscito secondo una filosofia della rappresentanza come incarnazione del popolo in un campo terzo il rigetto dei corpi intermedi che ostacolano il faccia a faccia tra popolo e potere come vedete che vi sia una certa vicinanza se non addirittura una forte convergenza fra questi due fenomeni i tre elementi su cui insiste lo Saffarone sembrano proprio eh, ampiamente, però queste due categorie non possono essere semplicemente assimilate e vanno tenute distinte. per tante ragioni, una è particolare vorrei richiamare, proprio rifacendomi alla lezione introduttiva quindi di particolare significa per valore, perché dovrebbe darvi le indicazioni generali, no? E cioè che il bonapartismo è un fenomeno nel quale la posizione dei problemi avviene sempre dall'alto. A differenza dei populismi di oggi, anche essi si incarnano spesso in un leader, un leader che si mostra come il ventriloco del popolo, parla per il popolo, si fa interprete degli umori del popolo. Però c'è anche un movimento dal basso, è innegabile questo nei populismi di oggi. Per cui, quando il professor Puzzi richiamava un concetto fondamentale che è quello dell'antipolitica, il monopartismo si colloca nella coscienza antipolitica dall'alto. Piomba dall'alto, sempre, certo, sul popolo. E non c'è quel movimento dal basso, la politica ex partis popoli che invece caratteristica di tanti eh, fenomeni populisti del nostro tempo. nuovo, per non ripetere la diversità sta nel fatto che da un lato c'è un fenomeno che si pone a cavallo tra il XX e il XXI secolo, dall'altro siamo alle origini della politica moderna. Le differenze sono tantissime, e come diceva un grande storico dell'Ottocento, a suo avviso, bisogna partire dal punto di partenza: bisogna vedere le condizioni di quel mo particolare momento storico per capire e quelle condizioni non possono essere semplicemente trasferite all'oggi. Bonapartismo, però di buonaparte nella storia sono due. E allora il primo, direi forse anche il, il vero problema che eh, dobbiamo porci, il grande interrogativo a cui bisogna cercare di rispondere, è che in che misura i due buonaparte hanno contribuito alla strutturazione del problema. Artista. la mia posizione è molto chiara lo scritto a diversi libri a mio giudizio è il nipote Luigi Napoleone Bonaparte che veramente struttura il bonapartismo l'ho sostenuto in libri, non ritorno su questi problemi ma l'ho sostenuto a partire dal fatto che ben prima di arrivare al potere, Luigi Napoleone Bonaparte teorizza mette per iscritto in tanti momenti sia nelle lettere private sia negli scritti pubblici il fatto che la sovranità del popolo, del, del popolo deve essere alla base del regime politico e che il popolo si è espresso per l'appunto in favore dello zio Napoleone con milioni e milioni di voti in più occasioni. È un tesoro a cui eh, si rifà. Naturalmente è anche vero che senza precedente. Accidentale per certi versi di Napoleone, la storia di Luigi Napoleone Bonaparte non avrebbe probabilmente neanche potuto dispiegarsi. E allora dallo zio che bisogna partire, e vi dirò che lo farò cercando di giocare su due registri, sulle istituzioni e sulle sulle istituzioni perché il punto centrale è fatto del premiscito senz'altro sapete che Napoleone giunge al potere dopo un colpo di stato no? giunge al potere dopo il colpo di stato del 18-19 Romaio a Notaro questo colpo di stato però non era stato urdito da Napoleone, lui si inserisce un colpo di Stato che era invece stato preparato da civili in particolare da un gruppo di intellettuali ascrivibili alla terza generazione dei libri eh, come recita il di un bellissimo libro all'inizio Napoleone non fu che, virgolette, la sciabola di Seyes, doveva essere quello il generale che aiutava nel compimento del colpo di Stato una volta fatto il colpo di Stato però Napoleone si fa sentire subito e in maniera molto pesante. Si fa sentire sia nel modo in cui andranno articolati i nuovi poteri, perché coloro che hanno messo in atto il colpo di Stato vogliono ridisegnare il profilo del potere, cioè vogliono cioè dare una nuova costituzione, sia e soprattutto perché pretende, Napoleone impone. Che questa nuova costituzione scritta da loro sia sottoposta all'approvazione dei francesi. Su questo non transigio. va fatto. Perché va fatto? Va fatto perché Napoleone Bonaparte, in questa maniera, cerca di riannodare di i fili di una tradizione. Una tradizione in realtà molto, molto recente, perché data solamente di sei anni. I giacobini avevano anch'essi proposto all'approvazione del popolo francese una Costituzione e è questa la tradizione Napoleone vuole ripetere questo tra l'altro i due momenti hanno delle importanti somiglianze in entrambi i casi il primo uscito voluto da Napoleone e che, diciamo, la ratifica della Costituzione voluta dai Giacobini verrà appunto verte in entrambi i casi su un testo positivo ma soprattutto in entrambi i casi è una, una procedura che viene avviata dopo una presa violenta del potere, perché anche nel caso di Giacobini c'è una presa violenta del potere, non so se l'avete fatto nelle lezioni, o in storia moderna, o storia contemporanea, ma la famosa giornata 31 maggio, 2 giugno del 1793, con l'estremissione dei Girondini dalla Convenzione, da messa al bando praticamente dei Girondini è un momento di estrema violenza, quindi Napoleone ha le spalle in questi esempi. E scusate se insisto sul momento giacobino perché altrimenti non si capisce la differenza della verità voluta da Napoleone. Il primo procedimento di ratifica, il primo. Eh, Esperimento. se volete qualche cosa di tipo referendario che non riguarda missioni di territorio ma riguarda una questione precisa cioè la Costituzione viene messo in scena in Europa per l'appunto dei Giacobini, è la prima volta che un grandissimo paese è chiamato a pronunciarsi su una questione precisa e siccome è la prima volta bisogna inventare come fa allora, i Giacobini scelsero la strada dell'approvazione nelle assemblee primarie assemblee primarie sono delle assemblee a livello comunale non numerosissime più o meno di qualche centinaia di persone ciascuna assemblea doveva accettare o meno la Costituzione questo è il modo ma dirlo così sembra semplice in realtà non è semplice perché nel momento in cui si mette in moto l'attivazione dell'artifica della Costituzione attraverso l'assemblea primaria, significa che bisogna fare tutta una serie di cose. Le assemblee primarie vanno convocate, quindi bisogna ne so, dare notizia della cosa. Le persone vengono e bisogna costituire l'assemblea, magari con appello nominale. Bisogna eleggere un presidente dell'assemblea, bisogna costituire un buro Bisogna darsi delle regole per lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea. Fatto tutto questo, bisogna leggere articolo per articolo, prima la dichiarazione dei diritti dell'uomo e di del cittadino, poi tutta la Costituzione dell'anno prima. Solo leggerla. Tante volte bisogna tradurla nell'idioma locale. I francesi parlano francese alla fine del dell'Ottocento, eh. Certo, ci sono ancora tanti eh, dialetti oppure lingue nelle zone di confine, anche questo è un lavoro piuttosto complesso. Poi il Presidente solitamente deve spiegare il senso di un articolo. Tutto questo significa che molto ugualmente in tanti casi non si fa tutto in un'unica seduta, quindi bisogna aggiornarsi e riconvocare nuovamente l'Assemblea. Insomma, dopo tutti questi passaggi si arriva al momento della discussione. E poi della votazione. La quale votazione conta? Tutta, a seconda delle assemblee, nelle maniere più varie e più diverse. Per alzata di mano, per acclamazione, a volte attraverso un foglio scritto, attraverso oppure la risposta orale, magari a un appello nominale, oppure anche cambiando posizione all'interno dell'aula. Perché cambiando posizione all'interno dell'ala? Perché anche questa è una manifestazione della volontà, se non è d'accordo non d'accordo. Però cagliarci nel momento storico preciso, solitamente queste operazioni, di fronte a queste operazioni, anzi, al controllo di queste operazioni c'è quasi sempre un eh, delegato del potere centrale, cioè un Giacobini. Sapete che Giacobini aveva una rete no, estesissima di club e quindi molto probabilmente all'interno dell'assemblea c'erano persone vicine oppure veramente dei, dei personaggi che erano dentro i tre giardini e che quindi controllavano il processo per cui non lo dico a caso ci sono state delle ricerche in questo senso c'è stata per l'appunto un'assemblea primaria in cui la votazione si è svolta in una maniera particolare chi era d'accordo con il testo costituzionale usciva dall'aura, che era contrario e stava dentro, che potete immaginare in risultato. Perché vi dico questo? Anche i Giacobini sono un gruppo che dicono di parlare in nome del popolo. Nessuno credo abbia mai pensato di unire popolo il nome dei, dei Giacobini al populismo non è certamente io che voglio fare questo assolutamente però anche loro parlano il nome del popolo si arroga il diritto sul filo della virtù tanto proclamata in tanti i discorsi dello bestiale di parlare il nome del popolo quello che cercano di fare allora attraverso la ratifica della Costituzione è un modo attraverso il quale cercano di dare, come dire, una specie di sorta di rito civile all'accettazione scontata della Costituzione. È una delle tante manifestazioni che vengono fuori già alla luce della Rivoluzione Francese, dell'inclusione dentro la nazione, dei voti, di chi ha detto sì o no, a nessuno importa in questo caso quello che è importante è mettere in scena, celebrare il fatto che i francesi fanno parte della loro patria che il popolo è tutto attorno alla convenzione già cioè mettere in scena come? in primo luogo quello che vi ho appena detto cioè mettere, convocare le assemblee primarie su un territorio che è in forze per la rivolta federalista, per l'insurrezione in Pantera, per la guerra che incombe, è già un'impresa che ha dell'eccezionale. Il fatto di essere riuscita a convocare così tanta assemblea primaria far passare la Costituzione in questa è il segno, non tanto dell'accettazione da parte di coloro che sono andati all'assemblea primaria della Costituzione, ma della capacità dei Giacobini di tenere. E poi, secondo un articolo che è dentro il decreto che viene emanato dalla, dalla Convenzione e che regola questa procedura nuova in Europa, in nuova, si stabilisce che ciascuna assemblea primaria manderà un rappresentante a Parigi per portare i voti della propria assemblea. Questo avverrà il 10 agosto. 10 agosto 1793, ricordatevi che c'è stato il 10 agosto 1792, il grandissimo della rivoluzione, viene organizzata con estrema attenzione uno pupolo un eccezionale attraverso il concorso anche del pittore David, una grandissima festa, la festa della riunione, la festa della riunione. In questa festa si celebra per l'appunto l'unità dei francesi. E in questa festa, questa festa, prendono parte tantissimi appunto delegati che vengono dalla provincia portando i voti e celebrando la bella Costituzione dell'anno primo che però finisce in un arco di cedro e nel giro di un paio di mesi verrà sospesa perché il governo giacobino sarà rivoluzionario alla pace. Questa è la tradizione a cui fa riferimento Napoleone. Se volete per rigore vi aggiungo che anche la Costituzione dell'anno terzo fu approvata con le stesse modalità. Lì però non c'era niente da festeggiare, ormai il Movimento Rivoluzionario aveva avuto, conosciuto una brusca frenata e semmai ci sono state le giornate di vendegnaio e, e i conti di fucile sulla folla. Ma questa è un'altra questione. Napoleone allora arrivato al potere è entrato prepotentemente anche nel processo di progettazione della Costituzione e richiesta da parte sua, fortissima, che questa Costituzione venga accettata dai francesi. però in che modo? il modo è diverso, anzi molto Viene messa a punto nella versione diciamo, più vicina a Napoleone e viene deciso che si opererà in questa maniera. Il testo della, della Costituzione viene diffuso, viene riportato nei giornali, viene affisso sui muri, insomma, se ne dà notizia. E poi presso i, i notai presso gli uffici comunali, presso tutta una serie diciamo, di funzioni pubbliche, di funzionari pubblici, vengono aperti dei registri. E in questi registri i cittadini devono presentarsi, scrivere il proprio nome, il proprio cognome, se accettano o se rifiutano la Costituzione e perché si trattano di registri c'è anche un'ultima diciamo un'ultima colonna nel quale possono, se vogliono, annotare qualcosa, fare annotare perché naturalmente non tutti sappiamo cosa ora come vedete le modalità sono estremamente diverse è la formula giacobina, è una forma diciamo assembleare dove c'è anche discussione e sotto Napoleone il primo previscito ma tutti i previsciti di Napoleone si svolgeranno in questa maniera attraverso la collezione diciamo, dei voti all'interno dei registri pubblici è evidente che le due modalità sono, stridono con però neanche troppo perché vi voglio far notare che in entrambi i casi in entrambi i casi si tratta di una manifestazione palese Una manifestazione palese della propria volontà. E è vero che nella misura voluta da Napoleone c'è un grado di coercizione maggiore, ma è, oltretutto il fatto di lasciare scritto nome e cognome su una lista, dopo che c'erano state le, le, le liste di proscrizione dei Giacomini è qualcosa che può spaventare. Però è palese e sotto percezione anche colui che sta dentro un'assemblea e c'è un funzionario un commissario Giacobini a controllare l'operazione e in realtà a dirla proprio tutta il fatto che i voti siano stati raccolti in questa maniera forse è anche come dire un qualche cosa che va più a svantaggio che non a vantaggio del gruppo attorno al voi il fatto che abbiano alla fine raccolto numero di voti eh, è un successo ancora maggiore perché proprio perché la procedura è estremamente segreta queste le modalità e il contenuto. Il contenuto va visto quando si ragiona. E che eh, la costituzione dell'anno ottavo è una costituzione, immagino lo sappiate. Tutta sbilanciata sulla figura del primo console. È vero che ce ne sono tre, ma è il primo che ha in mano praticamente tutte le leve del potere. È una Costituzione che designa varie, varie istituzioni, il primo console, oltre a tante altre funzioni, ha praticamente la nomina del punto nevralgico, che è quella della Costituzione, dei membri che andranno a costituire il Consiglio di Stato, che confeziona la legge. Che viene discussa dal tribunato e approvata dal quadro legislativo. In più c'è un Senato, che dovrebbe essere un Senato conservatore, si sembrerebbe quasi qualcosa di più indipendente dal primo consolo, ma che poi, nella realtà delle cose, anche il Senato si piegherà ai voleri del primo consolo. Tutto poggia sul suffragio universale, ma il suffragio universale maschile è stemperato diciamo con varie procedure. È una Costituzione frutto di un'elaborazione estremamente concitata, l'hanno messa per iscritto nel giro di qualche seduta nel Salotto di parte qualche pomeriggio, quindi sono andati molto veloci. E quindi è una Costituzione che ha anche tantissime lacune. A partire dal fatto che non c'è alla fine del processo rivoluzionario non c'è neppure la definizione della sovranità quindi queste lacune, queste incertezze ecco che invece proprio in confronto a tutto questo di fronte a tanta imprecisione bisogna notare invece l'estremo rigore di due articoli l'articolo 39 dove compaiono i nomi dei futuri cozzoni una parte, Campa Serenesse, Si è detto però che è il primo, quello che. E l'articolo 95 è l'ultimo, che chiude la Costituzione dell'anno Ottavo, dove è scritto la presente Costituzione sarà subito offerta all'accettazione del popolo francese. La ricetta del Bonapartismo in qualche misura è già tutta qua. Il popolo è un nome proprio. In realtà nella Costituzione dell'anno Ottavo ci sono tre nomi, in altre parti si parla anche di 6S e quindi sembrerebbe diciamo un pochino più eh, ancora troppo articolata la cosa. Ma non c'è invece nessuna esitazione nel secondo plebiscito indetto sotto la televisione e presentato ai cittadini nel 1802. Dice Recita, diciamo, più vicino. il popolo francese sarà consultato su questa questione. Napoleone Bonaparte sarà consolo a vita, a vita quindi è interrogativo. Qui vedete benissimo che il popolo sta da una parte e il nome di Bonaparte dall'altra. Si fronteggia, peraltro, così come è formulata. Questa, questa domanda diciamo, è abbastanza pesante il fatto che, nel caso del popolo francese, si utilizza oltretutto la forma passiva, il popolo francese sarà consultato, neanche dirà se vorrà o meno. Ma è qui che si instaura quello su cui tante volte si insiste quando si parla di bonapartismo e più in generale, poi a seconda delle forme di conflitto cioè questa comunicazione diretta tra il popolo e leader e una persona in questo caso il capo, il capo dello Stato tra l'altro, ma queste se volete sono anche un po' di finezze eh, lessicali non si usa ancora il termine crebiscito il termine crebiscito a metà del settecento era usato per lo più dagli esperti della storia antica, dagli antiquari eh, comincia a circolare nei primi anni venti in Francia, è un per designare questo tipo di votazione, vabbè. entra veramente nel lessico anche giuridico ufficialmente con origine a quella che è parte. In questo caso si utilizza soprattutto la dizione appel appello al popolo, però allora appello in francese non significa solamente eh, chiamata, va bene ha anche a volte una sfumatura un pochino, diciamo quasi di corteggiamento del popolo un'invocazione, un invito affinché il popolo si esprima in effetti con Napoleone c'è il tentativo proprio di, di comunicare di, di comunicare di inserire questo canale tra il popolo e il grande, e il grande generale c'è da dire che però le votazioni brevescitarie sotto Napoleone prestano il fianco a tantissime critiche, non solo per le modalità di cui debito, va bene, che eh, sono abbastanza raccariccianti. C'è il sospetto, anzi, il sospetto più che reale, più quasi la certezza, del fatto che i risultati fossero truccati. Eh, fu fatta un'indagine, un, un controllo attraverso degli, degli esami archivistici eh, alcuni anni fa e fu fatta questa, questa esame, quest indagine fu fatta solamente però sul primo previscito, quello del 1799. E che cosa è stato trovato? È stato trovato che eh, Napoleone, anzi, il fratello di Napoleone, Luciano, eh, fece aggiungere d'ufficio per ogni, per ogni eh, risultato che proveniva dal comune d'ufficio furono aggiunti 8.000 voti in maniera tale che Napoleone, oltre a conteggiare anche i voti dell'esercito che non ha mai votato, poté contare e esibire, esibire il risultato incredibile di 3 milioni di accettazioni contro che cosa? Per avere dei, dei raffronti, diciamo, anche numerici. Contro più o meno un milione e nove di accettazioni della Costituzione Giacobina e di un milione e cento per quello che riguarda la Costituzione del 1795, quella dell'anno terzo. Napoleone in numeri conta, per lui in numeri conta, lui deve esibirlo con senso, deve farlo sentire numericamente. e è per questo che molto probabilmente è intervenuto anche nei periodi successivi per, di no, tra virgolette, gonfiare i risultati. I numeri però interessano anche a nipote. Vi ho detto che se il nipote, dal mio punto di vista, è veramente colui che teorizza il bonapartismo, è perché ha alle spalle diciamo, tutta una serie di interventi pubblici e privati per mostrare come in realtà il suo vero titolo per aspirare alla corona imperiale sono questi milioni di voti che lo zio aveva ottenuto non ho il tempo ovviamente per entrare nella vicenda precisa della storia di Luigi Napoleone Bonaparte e vengo quindi subito al punto al punto in cui anche lui si è misurato con il passaggio plebiscitario quando Luigi Napoleone Bonaparte Invece, il suo primo plebiscito non è qualcuno che è arrivato da poco al potere e non ci è arrivato al potere. Luigi Napoleone, da parte, con un colpo di Stato il previscito è intetto subito dopo il colpo di Stato, però Luigi Napoleone, da parte, al potere ci è arrivato tre anni prima attraverso le elezioni presidenziali, presidente della seconda. Elezioni presidenziali nel corso dei quali ottenne un successo talmente grande, 5 milioni di voti su un corpo elettorale di quasi 10 milioni eh, di persone, quindi chiaramente maschi, francesi e dicendo, e viste le proporzioni, già a quel tempo si parlò di una sorta di plesicina. Eh, le elezioni presidenziali del 1848 cioè del 10 dicembre 1848 anche esse sono state diciamo esaminate dal punto di vista archivistico e offrono delle, diciamo, un saggio anche qui dell'apprendissaggio, dell come dicono i francesi nell'esercizio del suffragio universale maschile laddove non esistono, non esistono, delle regole precise eh, nel voto. E allora eh, c'è uno studioso che si è soffermato diciamo, esaminando alcune di queste schede eh, elettorali che non erano precompilate, si dava un foglio bianco alle persone nelle quali eh, si scriveva il nome del possibile presidente e si è notata la grandissima libertà con la quale i francesi si esprimevano nel tempo. Eh, tante volte viene fuori questo legame quasi affettivo con il nome di Bonaparte cioè schede nelle quali con un francese molto povero fisicamente, pieno di errori strapieno di errori invece di una persona scarso, tasso di alfabetizzazione però ci si, ci si rivolge voto Bonaparte perché è il nipote dello zio del grande zio, qualcuno che ha fatto tanto per la Francia ci sono schede invece estremamente eh, schede della votazione, estremamente eh, scritte in un francese, di, di ineccepibile, che dimostrano anche una conoscenza approfondita del, della Costituzione, e, e, a, del resto appena entrata in vigore, nella quale magari si dice voto contro, non voglio, non voglio una parte perché l'articolo catedrale della Costituzione, eccetera. Cioè una volta il rapporto con la scheda elettorale era molto diciamo eh, improvvisato Se non essendoci regole si potevano scrivere veramente quello che era. ora la piegatura populista che potremmo in qualche misura cercare di cogliere in questo passaggio sta nel fatto che proprio dal punto di vista istituzionale con la scelta che è stata fatta di mettere fronteggiare diciamo un far conteggiare a un unico uomo l'assemblea entrambi eletti a suffragio universale maschile fa sì che i voti che si riversano alla fine fine sulla eh, figura del presidente assumono per l'appunto anche una connotazione diciamo, di critica nei confronti dell'assemblea che diventa a quel punto non l'assemblea dei rappresentanti del popolo ma per l'appunto un consesso di quelle elite contro le quali gran parte del popolo aveva anche già, diciamo, le famose giornate di giugno aveva protestato. È proprio il disegno duale all'interno della Costituzione del 1848 che fa sì che ci sia questa polarizzazione. Un uomo che dà dalla sua milioni di voti e dall'altra l'assemblea nella quale per l'appunto si muovono fazioni e gruppi politici e che, contro la quale spesso eh, si, si indirizza lo scontento della popolazione il colpo di Stato viene dopo tre anni di difficili rapporti fra queste due istituzioni il Presidente e l'Assemblea rapporti molto difficili e a un certo punto Vigile Napoleone prende la decisione con tutta una serie di persone di tentare il colpo di Stato. Il colpo di Stato, a differenza di quello dello zio, non è un colpo di Stato incruento eh, ci sono tantissimi morti e per mesi e mesi la Francia ha dei momenti molto difficili. Quindi, il colpo di Stato di Piccinopoli in una parte è un colpo di Stato piuttosto cruento, ma immediatamente per lavare quell'onda viene deciso di consultare il paese, di indire un plebiscito come? questa volta con modalità molto diverse innanzitutto c'è da dire che i plebisciti di fine settecento e in questo caso penso soprattutto a quello dei Giacobini, non si tenero a date fisse. Ne si dette mai un limite di tempo entro il quale quei risultati dovevano arrivare a Parigi. Per cui nel 1793, quando fu avviata la procedura della ratifica della Costituzione, non tutti si presentarono con i risultati entro il famoso 10 agosto alla festa, ci furono delle assemblee primarie che inviarono i risultati addirittura un anno dopo, quando ormai l'Ovest era stato declinato, quindi proprio qui non c'era un limite e nessuno si è detto. Nel caso di, eh, di Napoleone, fu fissato un termine più o meno di due mesi per la raccolta dei voti. Nel caso invece del nipote, tutto si svolge nell'arco di due giornate, in soli due giorni, se siamo in Francia del 1851, bisogna votare, quindi è una mobilitazione generale del Paese. E soprattutto diverse procedure, perché Luigi Napoleone e una Fece, dis, cioè, dis, un decretato che il riuscito si sarebbe svolto attraverso un'indicazione dura sì o no scritto su un foglio bianco deposto in urna Diciamo con un voto individuale e segreto, permetto fra mille virgolette: nel senso che la procedura di prendere il scrivere sì o no, darlo nell'urna, in, in teoria dovrebbe essere segreta, però. Questo avviene in un paese, come vi ho detto, per gran parte è sotto lo stato d'assedio, ci sono militari ovunque e quindi parlare proprio di voto segreto sarebbe diciamo, troppo facile. Anche qui un controllo senz'altro fu fatto. Ma comunque non con i registri, con noi. i risultati. I risultati furono impressionanti. Praticamente 7 milioni di sì. Io ho detto sul corpo elettorale più o meno di Piacevolo 600.000 no, 36.000 voti non validi Quindi c'è un abisso, anche se il corpo elettorale di Fine 700 è ridotto, è minore rispetto a questo: c'è un abisso sia rispetto ai dati quantitativi, e un abisso anche rispetto alle procedure che aveva avuto, che aveva avuto. Eh, e infine il contenuto anche questo è un elemento su cui bisogna riflettere perché questa votazione che si tiene alla fine del 1851 non ha per oggetto una Costituzione la Costituzione sarà da scrivere i francesi furono chiamati a esprimersi su un'altra questione che vi leggo proprio come fu formulata ai cittadini il popolo francese vuole il mantenimento dell'autorità di Luigi Napoleone Bonaparte e gli delega i poteri necessari per stabilire una Costituzione sulle basi proposte nella proclamazione. Fatto il colpo di Stato il giorno stesso, su quasi tutte diciamo, le, le mura di Parigi fu affisso una, una proclamazione nella quale Luigi Napoleone Bonaparte per salvare. Paese ha deciso di prendere in mano la situazione, eccetera. E scriverà una costituzione e, comunque, saranno garantiti i diritti fondamentali e via Allora, messo in questo termine, con questa formulazione, non solo qui abbiamo, come abbiamo visto con lo zio, il popolo francese e il nome proprio, Luigi Napoleone Bonaparte, il canale di comunicazione di cui ci si è detto. abbiamo anche una richiesta i deleghi i poteri necessari per stabilire una costituzione la una richiesta diciamo non dico di una delega in bianco ma quasi questo è un elemento che di nuovo riprendo la lezione del professor Cunzi che anche lui aveva assistito sul fatto che spesso no? a volte succede che l'idea populista chiede quasi una carta in bianco questo caso non è proprio emblematico perché Luigi Napoleone Bonaparte ha già detto che, ci ha fatto capire ai francesi che la nuova Costituzione rispetterà certi principi e via ma comunque quello che gli chiede è qualcosa come il potere costituente: cioè non solamente l'autorità, non solamente il potere esecutivo, addirittura anche il potere costituente. E mai. Fino allora era mai stato utilizzato, in questo senso, lo strumento predisciplinare. Ovviamente tutto questo sono tratti e la categoria del bonapartismo, solitamente non è una categoria diciamo, che si presta a altre declinazioni come a volte succede con il monopartismo. Però è qualcosa che è in sintonia con i tempi, cioè la scesa la svolta, il prostratto Dice Napoleone Bonaparte ha fatto rispetto alla tradizione dello zio, a mio giudizio ris rispecchia veramente quello che era lo spirito del 1848. Che cosa voglio dire in che senso? Il 48 lo sapete, è una rivoluzione perlomeno all'inizio, è, è una rivoluzione pacifica, non ha, Francia non ha causato trampi problemi, è l'avvento della Repubblica utopica. È la celebrazione dell'unità grazie al suffragio universale maschile. Diventa un elemento quasi lirico di tutto questo. Eh, Rosa Manon peraltro ha scritto che il suffragio universale diviene il simbolo della concordia nazionale. Naturalmente è un sogno che dura poco, già a giugno c'è lo scontro tra poesia e operai su le varie case e il sangue arriva, arriva tanto ora se c'è un uomo che ha incarnato oppure un uomo che ha saputo è creduto di incarnare lo spirito del 48 è Alfonso della Martì un poeta non so se l'avete incrociato negli studi di, di letteratura un personaggio che fino a non molto tempo fa direi più o meno più a 20 fa in un manuale di dottrine delle politiche aveva le stesse pagine che erano dedicate a un gli... immaginatevi come è stato considerato importante no, dal punto di vista delle idee politiche per fino a un certo punto ora Martini chi è? Martini è un parte del romanticismo un grandissimo poeta è colui che alle soglie del 48 scrive la storia dei Girondini rilanciando quel momento storico l'attenzione diciamo, dei suoi, eh, suoi compatrioti. è una delle figure che è stata al centro della rivoluzione di febbraio, è lui che tiene un grandissimo discorso su una sedia perché vogliono imporre certe cose diciamo, riesce a calmare la popolazione parigina, viene inserito nel comitato provvisorio, poi eletto all'assemblea costituente e perde diciamo centralità proprio dopo le giornate di Giugno, che segue triste e melancolico, girando a Parigi per con Cavallo e guardando tutto quello che succede è finita diciamo quella rivoluzione lirica su cui Lamartine aveva tanto portato, dov'è che riappare Lamartine? Lamartine si appare per l'appunto autore ai lavori dell'Assemblea Costituente. Siamo al momento finale della Costituente. E siamo nel momento decisivo in cui diciamo i Costituenti sono figli figlio devono decidere su due cose programmati. Se l'assetto dei poteri sarà monocamerale o bicamerale e se la Repubblica avrà un presidente eletto direttamente popolo oppure con altre soluzioni che ne so all'interno dell'assemblea eccetera. La Martin si impone con due discorsi importantissimi tra fine settembre e inizio ottobre su questi due temi. È lui che fa un importantissimo discorso per far scegliere diciamo, per indirizzarsi sulla soluzione monocamerale, così come effettivamente è successo. E poi il 6 ottobre tiene un importantissimo discorso nel quale si schiera a favore dell'elezione diretta del presidente della Repubblica. È un discorso nel quale, con, eh, e questo veramente lontanissimo dal populismo, va bene: con un'altissima arte oratoria, con eh, de, de, una capacità oratoria che oggi veramente è. Eh, è perduta, la Martini parla, in più di un'occasione, di fusione completa tra il popolo e il suo presidente e di rigetto non tanto dei corpi intermedi, ma quanto e più delle fazioni che possono dividere l'Assemblea. Ora, questi elementi la li riporta all'attenzione dell'Assemblea e riesce a probabilmente a sbilanciare la decisione e quindi a far decidere l'assemblea per l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, in questa maniera la mattina, come tante volte sperce e si incontra nei testi dedicati a questo momento storico, in realtà ha aperto la strada a Luigi Napoleone Bonafarte, e pensava nel momento in cui si pronunciava e si schierava per quest'idea turistica pre anzi scusate, di una fusione tra il popolo, e il suo presidente, pensava che i voti sarebbero ricaduti su di lui. In realtà sappiamo come è andata la storia. Se volete, vi ho detto forse prima, però non mi ricordo che Luigi Napoleone Bonaparte ottenne una votazione plebiscitaria 5 milioni di voti su di lui, la mattina quando si presentò, perché lui stesso si presentò a queste presidenziali ottenne qualcosa come 18.000 voti. La differenza è abissale. Perché? Perché quest'uomo che nelle suppletive era stato eletto e indicato in non so quanti dipartimenti? Perché la mattina alla fin fine simboleggia proprio quelle elite, quelle persone che da anni sono dentro le, le assemblee rappresentative e è proprio contro queste persone che si indirizza già il voto presidenziale quello che vi volevo dire, so quanto sia passato attraverso questo giro su un'altra figura è che allora l'idea di un caso è qualcosa che circola nello spirito del 48 e non è sottoposta solamente da regine in Napoleone Bonaparte ha la capacità di cogliere quel momento e di trarne vantaggio, ma l'idea era legale. E proprio perché è dentro questo spirito del 48, ne intuisce, ne capisce la direzione dei movimenti, ecco quel cambio di modifica di cui vi dicevo prima, rispetto alle procedure del Tant'è che il giorno stesso del colpo di Stato, Dicembre. un decreto annunciava il plebiscito per il 14 dicembre attraverso l'utilizzo dei pubblici registri. Così come è nel caso di plebisciti dello zio, e qualche giorno dopo un nuovo decreto in cui invece si stabiliscono le regole di cui e cioè l'inca il Prebiscito che va del 21 dicembre, in questione particolarmente importante quando invece la introduzione di una nuova regola cioè del voto su Maschetta questo significa che veramente lo spirito del 48 che del resto nel caso suo con presidenziale aveva già dato un po' Luigi Napoleone lo prende come elemento per lavare l'onta del colpo di Stato attraverso un utilizzo come dire eh, non attraverso quelle misure coercitive su cui si era appoggiato lo ma attraverso un utilizzo autentico per quello che è lo spirito del tempo del soffragio universale di mass Ho un'ultima cosa da aggiungere per chiudere. Io ho detto. Sarei intervenuta sui peridenti, sul bonapartismo, alle origini del populismo europeo. Mi resta da dire qualcosa, un accenno brevissimo sul concetto di origine Lo faccio come storica. Richiamandomi alla lezione di Mark Bloch, il quale diceva attenzione signori, attenzione alle origini, attenzione laddove si prendono le origini per una spiegazione. Giusto ricercare le origini del fenomeno, ma non credere, questo è l'idolo delle origini come diceva Mark Locke, non credere che le origini siano già la spiegazione del fenomeno. È qualcosa qualche cosa scritto da uno dei più grandi storici del Novecento che vi ricordo, vi ricordo in che senso. Io personalmente credo, sono convinta che il bonapartismo sia alle origini come vi dicevo prima però non è non sono origini che tutte spiegano ci sono delle cose, degli elementi su cui riflettere ma non è che parlando di buonacartismo abbiamo detto tutto tutto tanti. anzi direi che il bello ha da venire bisogna, secondo me, se ci caliamo in un discorso che vuole prendere incontro il problema delle origini bisogna prendere quello che c'è di buono in questo approccio, cioè bisogna non semplificare, bensì complicare la questione. O quantomeno allargare la visuale attraverso la quale si abbraccia il problema. Cosa voglio dire? Bonapartismo, fenomeno ottocentesco, populismo dell'oggi, hanno in comune il fatto di essere qualche cosa interno alla democrazia. Appartengono, se utilizziamo delle categorie molto strutturate a delle categorie ben precise, appartengono entrambi a quella che è stata definita la seconda comparsa della democrazia, il libro di John Down, il mito dei linguaggi, e più precisamente si collocano in due momenti ben chiari il bonapartismo fa parte della prima fase di democratizzazione i populismi dell'oggi sono dentro la terza fase di democratizzazione la terza fase che prende avvio con la rivoluzione, di, eh, la rivoluzione dei Garofoli in Portogallo nel 1974 quindi sono in momenti storici molto diversi però sono interni alla democrazia e a questo è tutto importante e allora Vogliamo fare un discorso generale. È bene confrontare, prendere dall'analisi di questi fenomeni, prenderli come è stato scritto da un politologo, prenderli sul serio, cioè cercare di vederli con intelligenza perché è vero che sono dei pungoli, degli elementi critici, per certi versi delle perversioni, se non delle patologie della democrazia. però ci stanno. Eh? E allora. L'intelligenza, la comprensione di questi fenomeni va vista all'interno in di categorie più vaste e soprattutto attraverso il tentativo, quello che mi sembra che state facendo in questo laboratorio, di confrontare le varie tipologie di casi, senza cercare cioè, di ridurlo a quello che dicono i francesi un mot valise, una parola valigia dove sta dentro e spiega tutto il contrario. E quindi, visto che mi sembra che sia questo proprio per il percorso che avete preso in questo laboratorio, cioè di un'analisi attenta alle varie anime di questo fenomeno, alle sue diverse declarazioni, io concludo ringraziandovi nuovamente dell'invito e lavorando soprattutto molto bene. Grazie mille, eh, in realtà abbiamo un po' di tempo a disposizione per cui se, se qualcuno vuole intanto rompere il ghiaccio, intanto vorrei le prossime, rifuciranno un po' d'acqua presto. Scusate il caldo, ho provato ad accendere sì, le più condizioni è, è mortale, speriamo che non, che non sia sempre così, ma temo di sì. Eh, No, faccio io una, faccio da una domanda. o, da, o da una Per rompere il ghiaccio. E, no, ci sono alcune, alcuni spunti molto interessanti su, che poi hai ripreso nelle conclusioni e che però mi frullavano in testa già dopo mentre, mentre spiegavo. Uno è quello del, del tema del populismo come elemento interno alla democrazia, che secondo me è molto interessante, nel senso che è un po' la Disse anche Pulsi nella suprema lezione, in realtà tutti i vari esempi hanno all'interno un richiamo all'espressione massima no, della democrazia, del metodo pubblicitario e così via. In quest'ottica, eh, magari faccio una domanda come dire, un, un, un po' malposta, ma a frutto del ragionare d'alta voce di ora, il presidenzialismo francese che è come dire, è chiaramente in un solco diverso perché poi ci sono, ci sono state altre costituzioni eccetera eccetera, però il Presidente c'è cioè, il... Quinta Repubblica. Esatto, cioè comunque il, il fatto di scegliere il Presidente attraverso un, un, un voto popolare. Faccio questa domanda, faccio una piccola premessa, perché alcuni giorni fa ho visto un documentario sulle donne costituenti eh, della, della Costituzione italiana e e eh, una testimone raccontava di come fu una scelta eh, condivisa quella di non fare dell'Italia una repubblica presidenziale ma una repubblica parlamentare perché eh, per far sì che il Presidente della Repubblica fosse scelto appunto dal Parlamento come espressione il più possibile re reale di tutto l'arco costituzionale e non che non fosse il risultato di un conflitto comunque di una scelta fra due candidati che inevitabilmente avrebbe eh, riportato la scelta fra due fazioni e quindi avrebbe non unito il paese intorno ad un presidente che fosse garante della Costituzione ma l'avrebbe sostanzialmente diviso eh, quindi la domanda un po' è, è è vero questo tema e quanto invece mh, come dire questo, il, pre, il presidenzialismo francese invece unisce cioè l, questo percorso che magari prende il via in, questo, in quello che ci ha spiegato oggi in realtà ha portato ad una Repubblica che poi si riconosce nel suo Presidente oppure no? Esatto, è una domanda che dovremmo subito girare a un eh, direi: secondo me, per come l'ha posta. Perché no, perché mi immagino, no. in Italia se avessimo dovuto fare un Presidente della Repubblica scelto con voto, con voto popolare, Probabilmente non dico che saremo alla guerra civile, ma sarebbe molto più complesso come certo, tema. Certo, perché magari ci saranno altre cose. La scelta del Presidente della Repubblica all'interno delle assemblee rappresentative è diciamo, qualcosa che si avvicina più alla democrazia deliberativa, nel senso ci deve essere una discussione, il tentativo di convincere l'altra persona, l'altro rappresentante, che ci sono delle ragioni forti che supportano una certa scelta. Deve essere una decisione condivisa. Invece nel caso francese è vero che c'è, a partire dalla Quinta Repubblica, un presidente eh, eletto direttamente, che quindi può portare a una cosa che può portare diciamo, a delle fratture molto forti, però sembra quasi, un diciamo, tentativo eh, che questo sia stato offerto negando però ai francesi quello che è il vero strumento di democrazia diretta, e cioè di iniziativa, loro non ce l'hanno, e allora insomma, sembra di tenerli forse buoni in questa maniera, che nello stesso tempo non so quanto interessi loro più di tanto, ma insomma non è che anche questi presidenti vengono fuori dal niente ovviamente, vabbè. però eh, alcuni dicono che in questo si potrebbe dire appunto una discendenza molto diversa per tante cose dal buonapartismo. io personalmente. Non, non ritengo, cioè non, non, non ci vedo proprio un nesso storico forte, va bene? Perché allora per il presidenzialismo non è certamente solo qualche cosa che, che ha attraversato la vicenda di Bonapartista, se l'ha attraversato peraltro in un momento accidentale, si è trovato nel caso, nel momento giusto in cui c'era le elezioni presidenziali, non è certo quello che interessava i Bonaparte. io riguardo invece la, appunto, il rapporto tra il populismo e la democrazia di oggi vedo un po' di questa comunicazione diretta tra capo e leader cioè tra leader e popolo la vedo un po' eh, negli aspetti de della rete per esempio negli ultimi anni si parla molto del fatto che eh, la rete può aprire nuovi spazi di democrazia diretta a me sembra che invece eh, la rete, cioè con l'utilizzazione che, che si sta facendo adesso essere la rete a livello politico ci sia più un aspetto proprio di comunicazione broadcasting per dirla informaticamente cioè... non, spiegare, non lo capisco no, che cosa ci, ci, eh, no, è, appunto c'è un blog per esempio e eh, ci sono dei, dei contenuti e poi a partire da dei contenuti dire... si sì, esatto, diretta tra... c'è cioè uno a multi eh, io ci vedo molto di, di comune eh, tra, tra tre esempi, eh, un po' quello che aspetto con del antico, non lo so Sì, no, poi di... si riferisce a questo accenno che faceva l'antipolitica, cioè l'antipolitica dall'alto e dal basso. Eh, chi ha analizzato queste cose ritiene che in realtà è sempre, diciamo, l'antipolitica è sempre prevalentemente dall'alto, cioè ci possono essere. Possono essere delle proteste dal basso, ma spesso e volentieri quelle proteste si impagoniscono chi già sta dentro le reti della politica, chi è già inserito nel gioco della politica auto. E quindi diciamo, è una forma di anti, le forme di antipolitica in realtà di antipolitica c'hanno poco, perché insomma è interno già del gioco queste cose della, della rete nel senso cioè del, del web di, di queste cose in effetti ha un problema che anche lì è stato studiato cioè, in realtà è vero sì la discussione il poter intervenire il fatto è che solitamente c'è una figura c'è un moderatore queste discussioni la figura del moderatore effettivamente condiziona il tipo, il tipo non è la vera e propria deliberazione quella che sia c'è qualcuno che comanda organizza, forse comanda è troppo, organizza la discussione a seconda dei temi e a seconda delle priorità, anche semplicemente il fatto di dare una gerarchia delle questioni da affrontare in qualche misura è già metterci un po' le mani sopra. No? Quindi mi ricordo di per sentito degli interventi in questo senso, un seminario che dicevano che la chi ha studiato negli ultimi movimenti in realtà, quello che sembra spontaneo non lo è o comunque lo è in misura molto minore rispetto a quanto sembra poi volevo chiedere un'altra cosa sempre nel l'abartismo quanto guarda l'aspetto emozionale invece perché nel populismo molto spesso c'è questa Aspetto per cui eh, il leader è quello che dice quello che il popolo vuole sentirsi dire, che poi in realtà sappiamo che cioè, non è esattamente così, cioè, non è che è proprio che dice quello che il popolo si aspetta che dica, però è più un, un fatto di riportare la comunicazione a un livello emozionale, eh, per cui eh, c'entrano anche molto le dosi attoriali, cioè penso a Reagan negli anni 80 negli eh, Stati Uniti. Un bel ragazzo, un attore, eh, un professionista. <ride> e non solo lui, c'è anche adesso, per le operatori contano molto per cui spesso non è tanto eh, il contenuto che porti, ma come lo porti, in che modo ti poni e eh, in che modo non so. La mia impressione, per quello che ho potuto studiare, forse vi sorprenderà, però è più Napoleone, il generale, che fa le passo di Mentre Luigi Napoleone, Buonaparte, è più razionale, più freddo. In Napoleone, tante volte ci sono degli interventi o delle modalità per cui si sente che c'è la ricerca eh, di un legame nel senso di complicità. Invece, Luigi Napoleone, Buonaparte, che è una persona i eh, contemporanei hanno completamente sottovalutato famosa la frase in a di che dice cretino e riusciremo a dirigerlo, cioè lo fanno diventare Presidente della Repubblica perché pensano poi di tenerlo loro di tenere loro le redditi del comando e naturalmente sbagliano Luigi Napoleone da una parte è una persona che si è preparata fin dalla più tenera età al suo ruolo di capo la persona che è stata seguita attentamente nell'educazione dalla madre, Ortezia, cioè la figlia di Giuseffine Giuseppe la prima moglie di, di Napoleone, e si è preparato con estremo rigore, eh, forse si può dire che in quel periodo è la testa coronata europea che aveva la maggiore studenti, Aveva fatto privatamente, si era fatto praticamente tutti i programmi dell'Ecole Polytechnique, la scuola degli ingegneri francesi. Si preparava estremamente attraverso istruttori privati e poi ha seguito anche nelle scuole pubbliche in Svizzera, proprio con l'obiettivo di essere una mente razionale capace di gestire il problema. È strano, che uno si immagina Napoleone, il no? grande tutto quel che ha fatto, eccetera, però lui era molto più attento a, questo, a questa sfumatura sentimentale. Invece l'altro, il nipote, è la macchina, la macchina del potere, diciamo, costruita, preparata per quello sfondo. Io, io faccio due, due domande prima di, di chiudere. La prima è più banale, è se la Martin è uscito un po' dai... Eh, lei prima diceva, c'è stato un momento in cui occupava più o meno lo stesso spazio di, di Tocqueville, dei, nei manuali. È sparito perché è stato sconfitto oppure se, se ne... Perché, perché purtroppo alle volte... E invece l'altra è sulla prima parte della, della lezione, che è, è stata molto interessante rispetto al tema del... Um, del tentativo dei Giacobini di costruire le, le assemblee primarie per, eh, come dire, per porsi il problema di come eh, rappresentare, ha no? usato un, un termine molto interessante, cioè mettere in scena l'adesione del popolo all'assemblea, che però in, in effetti è un tema importante perché magari uno si immagina la rivoluzione francese come un grande moto eh, popolare, sicuramente lo è stato, ma non stiamo parlando di grandi maggioranze della popolazione, soprattutto in un paese come la Francia, eh, se poteva fare magari un passaggio in più su, su, su questo passaggio, cioè su, su, come, su come viene strutturato, su, magari anche sul dibattito che credo sia stato interessante e che secondo me è importante, nel senso che un tentativo di strutturare la democrazia in questo modo, è in quel momento forse decisivo, poi va no, come va. La cartina forse mi sono spiegata male, cioè i libri di storia del pensiero politico, libri di storia delle dottrine politiche fino a più o meno vent'anni fa ce n'è uno, il Master Prelogno che era un grandissimo libro, fatto molto bene se voi lo aprite trovate che le pagine dedicate alla Martini che ci spiega chi era, cosa ha scritto cosa ha fatto, le sue idee politiche equivalgono a quelle dedicate a io non l'ho chiesto e faccio che molti di voi forse la mattina non aveva neanche una sensazione nominale oppure una propria vaga rinnovescenza cioè mi dicevo che il ma magari non vi recitate a memoria l'inizio della democrazia in America però lo sapete chi è, vero? Quindi questo che testa non è per l'errore in sé, l'errore per sé è stato definito un suicidio politico di una persona che, che non aveva carattere. La politica, la politica fatta dalle persone è inventata nel corso della rivoluzione francese cioè fa parte insieme sì, alla rivoluzione americana di questa nuova, nuova fase di rivoluzione atlantiche, che cambiano le cose per la, e per l'appunto c'è l'avvento della seconda democrazia il popolo ci entra nella rivoluzione tante volte però direi in maniera intermittente, cioè, non è sempre lì, c'è una classe politica e, e appunto anche piuttosto diciamo, ridotta, perché la convenzione, non so se lo sapete, quando eleggono la convenzione una volta eh, per forza di cose è venuta a mancare la, figu la figura del re, l'assemblea legislativa deve Signori, qui c'è da scrivere una, convenzione, una, una Costituzione, quindi riconvochiamo l'Assemblea Costituente, ma alla fine in tutto sono un milione di voti, un milione di persone che vanno a votare. Quindi la convenzione è detta già da una minoranza, una piccolissima minoranza, oltretutto con maggiore apertura per quello che riguarda il, il corpo elettorale. Quindi è proprio i Giacobini so piccola minoranza già cioè di quest'altra minoranza, quindi abbiamo sempre, Hanno dalla loro però, questa grandissima e diffusa rete di club che permette loro di essere presenti davvero sul territorio. E allora l'idea è quella di far vedere, hanno bisogno loro non di i numeri, non viene importa, ripeto, nulla dei numeri, hanno bisogno di far vedere che loro la nazione la tengono, ma la sanno governare. Il, comando è efficace. Tant'è che tutte queste cose sono stabilite, che dicevo della festa, la quale centrale l'unità della nazione, della riunione della nazione. La, la festa viene stabilita quando? Dentro il decreto, che se non erro, è del 26 o il 27 giugno, e viene presentato alla convenzione insieme a Valère in questo discorso in cui si presenta il regolamento con il quale si svolgeranno le assemblee elettorali, via terminale sempre primarie del dicendo si dice tutto un ricorso diciamo, alla celebrazione delle grandi date e si dice che comunque il 10 agosto ci sarà la festa cioè, non interessa come andranno le cose perché si ha la certezza Giacobini, che il popolo se potrà parlare, è ovvio che sarà colui, perché loro, loro sono coloro che impersonano la virtù e sono coloro che hanno il diritto per parlare, di parlare in nome del popolo. Non lo tirano in ballo tutti, lo tirano tutti da una parte all'altra. E per cui si immaginano questa grande festa, che è una festa che mette insieme i riti pagani e i ricchi civili, insieme una festa che si svolge a partire dalle 4 del mattino perché, perché sorge il sole, arrivano prima i raggi, raggi del sole e poi partono dalla Bastiglia e fanno le stazioni, come abbiamo concesso uguale, fanno le varie stazioni, ogni stazione c'è una scena, una rappresentazione, c'è la fontana con cui ci si rigenera. C'è la stazione, quella dove viene, quella celebre stazione in cui viene rappresentato il popolo, una delle poche rappresentazioni figurate del popolo, che è un'enorme statua con le sembianze di Ercole, perché il popolo è la forza. E ne parla Linanz nel libro, quello sulla rivoluzione francese, politica culturale, cioè un terzo termine. E tutto poi confluisce, è nato per cambiare. A, al campo di Marte dove si riuniscono tutti e viene alzato un altare dove ciascuno di questi non tutti delegati, ogni delegato è tratto a sorte da ogni dipartimento, quindi 86 delegati che vengono dalla profonda provincia, ciascuno dei propri voti, offre insieme al Presidente di questa riunione un rametto. Non so se vi usivo di qualcos'altro, il Presidente metterà insieme tutti gli 86 rametti e li cingerà con una, una fascia, perché è per la riunione, cioè la unione di tutti per contrastare la rivolta federalista, che come idea pesa di sopra su questa festa, è sempre presente, tutto viene fatto e per celebrare l'unità ma anche per allontanare la paura della divisione. Ovviamente qui, di populismo, cioè abbiamo preso un'altra strada, qui siamo su un altro terreno, va bene? Io sono consapevole. <ride>